Venditalia 2022 continua, siamo allo stand di ReCover, l'azienda di ricondizionamento di distributori automatici pilotata da Alessandro Corsuto, il suo business developer. Ciao Fabio, ciao, ciao a tutti, e, Nulla, ci siamo finalmente, dopo quattro anni è stata davvero dura. Sono passati questi qua, due dei quali chiaramente conosciamo bene cosa, cosa, cosa è successo. D'altronde però ci sono serviti per, per ragionare su alcuni aspetti e in effetti poi i risultati sono arrivati. Ecco, negli ultimi due anni ci sono stati dei modelli in particolare che hanno avuto delle evoluzioni. Uno di questi si trova alle nostre spalle, è uno dei due che rappresenta le grandi novità portate qui a Venditalia 2022. Certo, certo, sì, infatti parliamo del, della cover adattabile alla Brio 3 e la cover adattabile alla Chicco, ma in questo caso parliamo di touchscreen. Eh, abbiamo già a listino un prodotto che eh, non era touchscreen ma che di fatto ri ricondizionava l'estetica in questo caso invece eh, abbiamo, come dire, abbiamo messo a punto più la parte tecnologica del, del sistema quindi parliamo di un vero e proprio touchscreen eh, con caratteristiche mh, di un certo livello e, mh, che tra l'altro rispecchiano l'industria la, la, la, la, la, 4.0 e di conseguenza chiaramente mh, con, con, le sue, con, le con le sue agevolazioni chiaro. Alessandro, voi non realizzate solo ricondizionamento macchine ma in parte le eh, costruite nel vero senso della parola perché date un vostro contributo di ingegno alle macchine Certo, eh, in realtà diamo nuova vita veramente nuova vita perché rendiamo realmente il distributore totalmente eh, nuovo se vogliamo o almeno esteticamente nuovo con l'ausilio la, la, di, di particolari eh, che di fatto sono noi quindi eh, in termini estetici eh, riusciamo a, a, a raggiungere i risultati eh, a mio avviso ma non solo a mio avviso perché poi quello che, eh, che dà ragione poi alla fine sono i numeri eh, quindi anche abbiamo avuto un forte riscontro anche da parte del, del pubblico quindi della clientela e sono, sono davvero contento di questa, è vero, questa, di questa, di questa svolta che tra l'altro è stata confermata in questa edizione io davvero sono stanco solo al terzo giorno, non ho, non ho più voce ma va bene, va bene così ecco, ne, credo che nessuno meglio di me possa comprendere quanto stai dicendo <ride> visto la quantità Immagino. di interviste che abbiamo realizzato finora e altre che ancora ci tocca fare per presentare appunto le tante novità che troviamo in giro nei corridoi nel tuo caso quella alle nostre spalle è davvero una primizia direi che per andare a saperne di più occorrerebbe appunto sentirti in modo diretto. In che modo è possibile entrare in contatto con te? Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere evidentemente per ricevere maggiori informazioni? Certo, allora la nostra mail è recovervending.com e si può visitare tranquillamente il sito che è www.recovervending.it io mi aspetto che per il, la prossima edizione ci sia qualcosa di ancora più evoluto. Diciamo il digital signage, i messaggi pubblicitari da poter inserire all'interno attraverso un network nazionale o cos'altro? Tu sai bene di cosa stai parlando Fabio, sì, sì l'idea è molto più evoluta. Eh, cercheremo di, di portarla avanti eh, ci sono i presupposti per farlo eh, la volontà innanzitutto e eh, eh, le capacità non solo, non solo della nostra azienda ma anche di partner esterni che sicuramente ne sanno più di noi sotto certi aspetti quindi ci affidiamo a chi realmente sa di cosa parla bene allora io ti ringrazio per il contributo, invito tutti voi a scrivere per ricevere maggiori informazioni da Alessandro Corussuto Alessandro Grazie per il contributo. Grazie a voi e un buon Venditalia a tutti, di vero cuore.